Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 e Siamo tornati su New Super Mario Bros. U Deluxe In questa parte... No, no, no, no nulla, nulla Perché? Perché? Devo usare un personaggio diverso no. io Sì. In questa parte... Cambia uh, personaggi dopo No, in questa parte inizieremo il mondo 9 Pista Superstar. Allora, intanto prendiamo sta ghianda che non l'ha presa la scorsa volta Eh, potremmo, potremmo anche prendere una ghianda P in realtà. Lo sai? Vai, chi se ne frega? C bene, andiamo, andiamo qui. Prima cosa anzi, direi di andare nella, nella, nella isola isola segreta. segreta, cambiami il personaggio. Nelle parti extra uso sempre i personaggi. Ma che c'entra? Ma chi se ne importa? È una e io cosa lo voglio fare? Cambiala. Sì, così perdi tutte le vite e facciamo 40 contenuti. Chi se ne frega? Ma ah, chi se ne frega di cambiare il personaggio? Comunque questa è un'isola un tipo delle ho statistiche L'ho sempre fatto, perché mo, Perché non vuoi perdere tempo lo, non lo vuoi fare? Chi se ne frega di, di, di ah, prendere Comunque sono delle statistiche, quindi vi fa vedere qua un po' di cose Goomba calpestati per, per qualche motivo Poi altre cose, tra cui anche i ruboni acciuffati E poi questa qui? Ma eh, ah, riconoscimenti, ci ok i riconoscimenti. Ok E ora possiamo andare a mondo nuova È più oltre dell'isola Ecco <coughs> E ora ci segna l'isola segreta uh, segnata Io Non so se vuol dire come livello, livello completato Perfetto Pizza Superstar Cambia è il, il personaggio livello. Oh va bene Madonna Che Ci vuole poi Ma è una cavolata Che cosa cacchio lo cambia a fare Per Luigi Qual è il senso di cambiarlo? Non ha senso perché lo faccio sempre. E solo, solo perché non ti va per qualche strano motivo non vuol dire che, che non lo devo fare. Non ha senso perché lo fai sempre. Una fissa che c'hai che ogni let's play devi fare sempre le stesse cose. Per qualche e motivo. allora... È una tradizione, semplicemente. Che voglio continuare a, a, a, a, a andare avanti. Vai, non importa ucciderlo. Allora, nel mondo 9 non... Ci sono checkpoint. Non ci sono checkpoint. Quindi se morite ripartite da qui. E i livelli non sono poi così tanto difficili, solo gli ultimi sono i più difficili. E il secondo. Perché è oh, il, il secondo? Non è difficile. Oh, il secondo? Vai, il secondo prenderemo. Allora, nel mondo 9 prenderemo. useremo quasi tutte le nostre ghiande B Perché sono qui. Dove le, qui è dove sono. Ah, lol. Ok, qua attenzione, che è un pochino complicato. Ecco. No, no, non la dobbiamo prendere Lo so. Ecco, dovete saltare al momento giusto. E poi levare lui di davanti. Perché è fastidioso. Aspetta. Ora manca solo l'ultima moneta star Moneta star Star monete oh. Grr Zit Star Korean Star corine. Corine. What? Ok posso uccidere, vero? Ok Ora attenzione qui Potete fare una bella posa cioè? Eh, ah! Lievati Luigi, questo è il mio spotlight Non è il tuo <ride> Intanto sto uccidendo io tutti i miei Luigi. Grazie, è il fiore di, fior di coso Perfetto, poi saltate e vita Non ci vuole tanto Vabbè, primo tentativo eh, Il eh, livello 1 Secondo 30 miliardi di tentativi, livello 2 No sì, Bene, per, per, dimostrarti, per dimostrarti che non abbiamo bisogno Della ghianda P, lo faremo senza ghianda P Wow, non c'è nessun altro modo in cui <ride> dimostrarlo, quindi in effetti è la cosa più uh, sensata di gianna normale Giusto per liberare spazio così andiamo alla oh. casa Todd facciamo vedere che il fungo elica esiste e anche la tuta pinguino Ah già, la tuta pinguino e il fungo elica non esistono nei livelli ma solo dentro le case Todd Tu ricorda il pinguino Prima e terzo Non era nel secondo <ride> Non è non hai fatto io ho fatto il tuo lavoro sì. Sei il mio e tu hai fatto, hai fatto il tuo lavoro mamma Ma voglio fare questo orologio Perché l'hai detto? Non ha senso Perché mi piace l'orologio Ok Ok ci porta da nessuna parte Yay ci sono quattro uh, sì, Cazze top I primi, I primi due livelli Vanno alla prima casa Eccetera eccetera Sì, <ride> sì. Bene allora come fare a questo livello Non prendete la, la cosa nel blocco Perché è un, è un fiore di fuoco E non ci serve E questo livello è fatto del tutto di Mattoncini Da eh. costruzione Lego Quindi se mancate un mattoncino di costruzione Lego Dovete Perché... tornare indietro Volevo dire un blocco P un coso oh, PL, LOL Mao Bene abbiamo perso i già. No LOL Pensava sì, davvero che avessimo perso. Non è fortuna, era, era calcolato. Secondo te come sarebbe sì. possibile? È possibile se non, non perdi tempo uccidermi. No. E poi neanche, neanche te la danno la.. neanche te la danno la ghianda in questo livello, quindi sarebbe impossibile. No! Perché non, ha, perché non ha? perché non ha saltavato? Prendiamo la ghianda P? Sì, così la perdi nei primi secondi tipo adesso. No. È solo che siamo partiti troppo presto e quindi le ghiande. Le, le, le. piante non Le ghiande Beh la non usiamo soltanto perché.. Perché vabbè. sennò dovremmo farlo. No, in perché sennò no non le usiamo mai, punto. Guarda. Mie, non, non, ti... non cercare di sbollarti, resta allando. No, è noioso poi. È noioso anche <ride> vederti sbollare 30 volte. Perché è proprio in quel buco dove entrare. Inoltre mi ostruisci la visuale, quindi. Perfetto. In quel momento bisogna praticamente. Se volete la bronchiastella ovviamente. Eh, bisogna mh, aspettare che, che ci sia il, la transizione. E quindi è difficilissimo. Anche le altre sono difficili. Tipo la prima devi essere velocissima a spaccare i blocchi di mattone. E devi essere anche grande, se no non puoi farlo. Sì, eh sì. E la seconda devi saltare su un Koopa, sempre però essendo veloce. Inoltre la ghianda P una volta finito il livello si trasforma in ghianda normale perché sarebbe troppo P. Quindi, prossimo livello. Subacqueo, che non mi ricordo, ah sì, ora me lo ricordo. I don't care. No. Ecco, qui sarebbe buono il pinguino. Perché non lo siamo la... Perché no? Io me, lo, io me la tengo la ghianda, cerco di tenermela Sì ma easy. comunque Sei già morto? Sì oh, ti... mio Stavo Dio. cercando di ucciderlo Ah aspetta, io tu... mi ma, sto livello me lo ricordo, abbiamo fatto poco fa Cioè alla fine sì. Ma smetti di morire sì, beh, Noi abbiamo rigiocato il gioco per, per uh, poi riuscire a fare il misplay bene E in questa, questa è la... Um... Per il nuovo let's play probabilmente non, non potremo rigiocare tutto il gioco Perché vi che let's play il prossimo let's play Mi sembra giusto Abbiamo fatto perché avevamo voglia di giocarci punto eh, eh, perché, perché non sappiamo neanche qual è il, il prossimo let's play Perché c'è un, un pareggio di 5 giochi E, e quindi vi ricordo di... Oh, vieni. Se siete arrivati a questo punto oh. del video che non è neanche la fine <ride> Vi ricordo di. Uh, sì, sì, scrivetevi e rispondete al suo gioco. Basta. Lo dovre dovremmo dirlo ogni volta, però non lo diciamo. Io lo dico sempre. Quindi scrivevi, tu devi dirà il sondaggio. A me non importa. Questa volta mi sa so che la eh. è. Io posso passare, imbollati. No. Chi è che si imbolla in abbi come te? Aspetta, lasciami il fiore. Tanto mica sparisce qui. ma Ormai sparisco io. Yes. <ride> Ah, ah. Vabbè, tu sparirai invece con quei pesci là. No, sono. Uguali. Ok, ricordati di non entrare nel tubo adesso. Sono veloci perché... uguali a me. Sì, ma perché si distaccano per venire da me? Sono proprio in fuori. qui. Um, visto che qui ci sono 30 miliardi di pesci. Vai, spara. Basta. La cosa migliore è il damage boost, sinceramente. Ok, adesso e... muoviti, se non muori. Ecco. Ora vieni, veloce. Comunque no in realtà, basta aspettare il, il coso grosso il, a spaccare tutti i pesci. Ah, ok. Ora aspetta, torniamo indietro, lo facciamo con calma così mi pare ad aspettarmi. <ride> <ride> L'ho preso e tu no Io sono tipo il cattivo esempio nelle pubblicità. Non comprate questo prodotto che fa schifo. Comprate il nostro. Comprate questo prodotto. Chiamate al 555555555 non so quanti 5 ne ho. Basta, detto. ci dà una stella, scommettiamo 3, 2, 1. a P <ride> Quanto abbiamo scommesso? Dobbiamo andare al gioco. Gli, gli abbiamo soldi. scommesso zero soldi, quindi basta. <ride> quindi facciamo una donazione di zero soldi alla eh, Nintendo. Che siamo praticamente già a metà quasi. Mm. Quella casa non la prendiamo ancora. Uh, uh, uh. Sì, però non facciamo tutto, tutto sì, il mondo. Sì, facciamo tutto il mondo. Ok. <ride> se ci riusciamo va bene. Anche se non penso affatto. Appunto. Grotta di martellone oscillante. Uh, grotta quindi... Non me no. lo ricordo Prendiamo questo Giusto per okay, usarlo Giusto per usarlo Tanto è utile sicuramente Voi ottene i martelloni oscillanti È utile sicuramente tanto E infatti eh? Martelloni oscillanti infatti. Non è che abbiamo letto male Sì abbiamo letto male Marta Marta, Marta. Ok non prendere i blocchi Ah prendo. ecco no, Chi anda Non abbiamo okay. letto male Vabbè tanto la ghianda il, il fungo so. elica se lo. Sì, ma sì sto livello me lo ricordo che cioè abbiamo. abbiamo bestemmiato proprio. Per completarlo. Beh. Mica è utile, lì. Oh guarda qui che c'è, una Vabbè, ghianda per Luigi. Il fungo elica. No. Sì, tanto non cambia molto. Cambia la mia vita. No, non lo so. Non lo ma... uso la così tanto il fungo elica che mi sembra un power up tutto nuovo. Dai no, è dall'altra parte Ecco la tua altra parte Io faccio come mi pare oh, oh, oh. Ah, sì, mi ricordo perché non riuscivamo a farlo Perché? Ecco. Per la moneta stella finale Bisogna avere tempismo per eh, non, era quel, non era quel livello Non che mi ricordo, qua, ok? Quello. Non fa niente Ecco, qui bisogna andare No No Noo Psyche! <ride> è stato fantastico. Ok, non ho bisogno di nessuno qui. No, basta. no, no. Vai, vai, tu vai avanti, io invece prendo ecco, il concorso. Troppo tardi. Okay. Eat, e poi. Eat, e poi. Vedi, è troppo facile. Il Fungo Elica è OP. Io sono morto. Mi ero dimenticato quanto OP fosse il Fungo Elica. La ghianda. Eh, non so qual è. Il è Fungo Elica è il New Super Mario Bros. Wii. Viene usato per. Per Tutto. uccidere il boss finale. Quindi, dimmi tu. <ride> Se lo danno al boss finale, vero? Dobbiamo fare anche un Let's Replay di Mario 1 Bros. Wii Forse, <ride> se lo votate Solo che ora non lo mettiamo nel sondaggio Il Let's di di Replay di Perché secondo ovvio. me è troppo presto Perché sono passati tre anni Tre anni? Sì. Perché? Due anni però a novembre sono, sono tre Giusto. Dalla creazione del... E senti andiamo avanti, non ci serve quel, quel P Tre anni dalla creazione del canale, e ancora due perché un, il, lesplay, il primo let's play veramente l'abbiamo iniziato a gennaio. Ok, questo livello era Easy, del sono 2018. Morto. Io sono vivo. Aspe aspetta il martellone, è quello che stavo facendo, Kirby martellone! <ride> ah ah ah ah ah no. ah ah ah. ah, ah cerca, sì, il problema è che visto che ho aggiornato tutte le, le uh, copertine. Come, come dovrei farle le copertine ora? Trovi un modo. Non è un problema mio. <ride> Devi semplicemente imparare a usare Photoshop. Sì, ma le ho... che vuol dire? Che fai le copertine con Photoshop. Sì, ma che vuol dire? Che impari a usare le copertine con Photoshop. Vabbè, sì, comunque... ma cosa dovrebbe cambiare con Dunque... le copertine di ora? Cioè, è durato veramente poco questo video. Secondo me possiamo affrontarlo. Va bene. Vabbè, facciamo. Nel caso, chiudiamo qui l'episodio. Quindi alla prossima. Ciao. Ciao. Giusto in caso questa parte va non aspettatamente Grazie. Tipo così Vabbè io vado avanti Non mi serve quel blocco Posso semplicemente fare così Sono morto Vero? Sono morto Vero? Sì Sono morto Vero? Sono morto Vero? Bravo uh... Ucciditi e basta uh... Face your destiny Bene quindi finiamo qua No dai <ride> Io arrivo nel mio fungo Prendi la ghianda Perché? Non è necessario. Vabbè, usa tanto. Mancano quattro livelli e noi, e noi abbiamo 30 miliardi di ghiande. Perché ci abbiamo così. Ci abbiamo messo così tanto negli. in Super Mario Bros. Wii? Perché sì. Bene, ragazzi, siamo tornati, però con la ghianda P perché Marco perché, vuole uscire. Perché? Perché? Non abbiamo mica tagliato. Lo so, però siamo tornati con la ghianda P perché Marco è stupido e eh? quindi vedi? E io per questo che non la voglio usare mai Vabbè al prossimo blocco io mi prendo la ghianda normale scusa Io è per questo motivo che non la voglio prendere mai la ghianda P Perché so che tu la prenderai in due secondi so ma chi se ne frega tanto io tu non la perdi La perdo io ma mica tu Guarda qua come si fa Wow Ah già è una che mi ha fatto scivolare Ah vedi Mi per la tradizione Sì E allora Chi se ne frega Ah, vuol dire che perderemo tempo. Sì, perderemo tempo a fare cosa? A aspettare le tue continue, no? Sì Bene, vedremo come funziona continuo qui, si cioè nello stesso modo nello stesso modo, cioè. Vabbè tu, siamo sei, tu, tornati, sei, siamo tornati al punto di prima dove io sono morto e Marco era inesistente. <ride> e come sempre Marco trova un modo per farmi morire. <ride> Quando hai detto farmi pensavo farmi fuori tipo. Che sarebbe stato un... Dove vai, dove vai? Dove andare da, da, da sotto. Sicuro. Wow, e ora è impossibile. Boh. Andiamocene dai. Non ci siamo persi niente vieni. Perché? Perché lo devi prendere? Ho sbagliato Ah è vero, qui bisognava farlo dall'altra parte No, non bisogna farlo da nessuna parte Sì, dall'altra parte per scendere Se no è, non è sicuro scendere Sì, per, per, per chi non ci riesce No, quello è per salire Sennò le monete come le raggiungi da là sopra No, lo so, chi se ne frega le monete <ride> Vai solo tu Su, cioè giù io imbollo perché se no do solo fastidio esatto imbollati mm, ma ora non più imbollati ora vai in, di nuovo imbolla. imbollati imbollati imbollati yeah. ora lo posso fare anch'io ammazzati Luigi oh. ah Maiden. ecco dove era Bowser Junior io pensavo nell'altro livello c guarda come muore sempre lui Guarda come muore sempre lui Anzi no, guarda come muore occasionalmente lui Ok, questo è l'ultimo, quindi da qui Yeah! Niente Non fare i pollici, ok? Te taglio i pollici, ok? Ok Psi Shut up! Vabbè se siamo veloci questa parte di Paper Mario di origami King di 16 <ride> La finiremo entro cacchi Entro una mezz'ora <ride> E non è cambiato nemmeno quella di prima probabilmente No no Scusa Era, era Paper Mario scusa E 1 Cos'è E 1 È strano Ok rupe Oh me lo ricordo Oddio oh Me ne ricordo tutti questi Perché sto dicendo me lo ricordo questo L'abbiamo giocati manco un mese fa Cioè sì un mese fa sì Però non così tanto fa questo è molto facile se siete sì, attenti. in um, più di un mese fa neanche era stato. Vai. Me lo ricordo. Imbolla ti fai qualcosa, non perdere tempo. Ah, già questo è uh, La La il team song della Del castello. Il team solo, song, cioè, cioè la squadra canzone. No, del castello del vulcano. Solo la che squadra non lo canzone. Flumau. Oppure la canzone del team. Yeet. Yeah, boe. Let's go, let's go, vai, te lo lascio, perché io sono buono non come te E io sono cattivo, non come me. No uh -huh. Sì, Tomore, vedere tu come fai. Uh -huh. Ecco, e ora? Hm? Come ti senti? Uh -huh. Dimmi un po' come ti senti. Uh -huh. Mi sento. Uh -huh. oh, sì. Vai, facciamo la seconda continuazione dentro il salvello, va bene. No, no, no, quello lo faccio io. No, vado io, vado io che sono più bravo di te sicuramente. Andiamo a vediamo chi vince. <ride> non l'ho fatta a posto. Guarda io manco, manco, manco dico nulla, manco commento. Perché mi fa così tanto ridere? Sono solo Fai andare a me Vabbè, morire a metà percorso. Guarda, ancora là sta. Ma sei lento. Fai più veloce. Senti, tu. Ciao. Ora, no, fallo tu più veloce. Ok, grazie per il <ride> influencero e poi, per i fiori, è un gosce. <laughs> wow, slow down there, you baku. Lascia me! Mi fai sempre perdere i power up e le vite. Sei già a 99 vite extra, se non fosse per te. Cosa? Adesso lasciala a me il fiore. Very useful. Yes, yes yeah yeah no. basta non non speedrun for no much. ce l'avevo quasi fatta peccanza. No, oh, peccato non, non ce l'avevo fatta neanche per il cacchio ehi hey, tu e ehi hey, tu perché ma non stai aiuto. saltando stavo Stupido. saltando ma stiamo saltando no. in contemporanea noi io, io vediamo questa parte io me ne sono siamo tornati a questo punto e lui è morto E lui ha due vite eh. Va bene Wait for me Flip Flipping Non andare Ti prego eh. Lasciamo a me il fiore <ride> Quale fiore? Questo fiore yeah. No, eh dai, tanto. Provarci. Tanto mica è un, ha una vita di distanza, la continua. No, no. Puoi, puoi tranquillamente provare Mini. a fare stupidaggini. Oh, yeah. Fandera andare a me. Come oh, oh, no. ah. dovevo portarti? Dovevi stare fermo e farmi scavalcare. Come? Impossibile. Ti bastava abbassarti. Vai, vai. Se poi è impossibile. Imbollati. Lo so, stavo continuando a fare così. Per, per, far, per tornare Molto <ride> oh, yeah. oh. Ah c'è, cioè, eh, sì, certo Giustamente Bel commentary eh, sì. eh, Non c'è niente Ah eh, sì, certo, non c'è nulla Secondo lui ma non c'è nulla Volevo, volevo entrare il, il fungo nella, nella parete Così potevo prenderlo. Ecco ma come faccio qua? Dimmi un po' tu <ride> Era la, quello più facile Ok non rischio Appunto. Al diavolo Dovevi prendere la vita Shana. La vita Ne ho 91 di vita A me non servono A te serve non cambiare profilo così Penso Giusto, perché, giusto sì. perché è la tradizione Sì. Non ti Prodizia. sei mai lamentato e sono morti i lamenti Io ho sempre detto con una stupidaggine Non l'hai mai detto Vabbè lasciamo perdere il prossimo livello Che siamo già a mezz'ora E questi qua sono i due peggiori Oh nah. no Questo Va, cattura, non, è, non lo è morto Il prossimo è il peggiore L'altro è il peggiore solo in multiplayer Fatto da solo è, è più facile cioè, io l'ho finito senza neanche un tentativo. Cioè l'ho finito guardando. L'ho finito senza nemmeno un tentativo. <ride> sì, l'ho finito guardandolo. Anche io ho finito È un bello. video su YouTube senza nemmeno toccare nulla. Ho solo guardato. Ok, dobbiamo Beh, prendere quella. Quell no, no, no, non dà l'immagine. Dobbiamo prendere quella attitudine. Quella nuvola. Ne abbiamo bisogno. Aspetta. Perfetto. Io non riesco a prendere questo blocco. Okay. Sei newbo. Preso è presa perfetto. Ora qui c'è una bella scia di monete che ci aspetta e ti porta giù. Wow! In realtà, no, perché adesso così vedi. C'è il giombone l'acqua. È presa, vedi? Si fa cambio. Quella sparisce e questa florisce. Vuoi eh? che la prendo io? No, la prendo io. La prenda io. Uccidilo. Bene, io mi prendo la tua. Che, perché? <ride> perché è finita, ecco perché. È troppo facile sto livello, ora che ci penso. Appunto, è, è quello più facile, guarda, neanche io sono morto mezza volta. Ok, presa la sua nuvola, possiamo andare avanti. <ride> Dov'è l'ultima moneta stella? Uh, sta su, devi usare il lacchito. Ah no, è, è, sta giù, ma devi comunque usare il lacchito. Vai giù. Easy peasy, lemon qua. Sì. Aiuto, aiuto! C'è C'ho un, un pespatch. Aspetta che volevo prendere quest'altro lachito. Preso. No, no, ho toccato per terra. Mi stava dando le vite. Perché non avevo mai toccato il painetto. Ah, già. <ride> Vabbè, una piccola posa. Non ci puoi arrivare senza nuvola, mi dispiace. Ma no, potevamo prendere almeno una di quelle monete. Eh, appunto. <ride> Ma almeno hai aumentato una vita là. Continua. Ok, Vero, ultimo lì. livello. Questo qui è stato quello più veloce che abbiamo fatto finora, del mondo 9. Okay, se ci pensi. No, il primo, il primo è stato durato, più. Facile. è Durato. No, non è vero. Di velocità questo è stato più veloce. Oh, che ne so, Non me lo ricordo. Ci avevo anche messo un tentativo solo. Mentre quello ci avevo messo un tentativo solo. Appunto. Ok, benvenuti a livello peggiore di questo gioco in multiplayer. Non perché venuti, non eh. si può navigare. Benvenuti però a livello più facile da fare in, in single player. No, non è vero. Sì, e questo è il più facile del mondo 9 Perché persino io, quando avevo 10 anni, l'ho fatto. Io quando ero piccolo ho fatto tutto il gioco di Mario Bros. Wii E l'ho pure sì, fatto fatta. Ma al hai, 100%. Visto, hai visto display di quando io avevo 13 anni? Vieni! Vieni ah, Super Mario Bros Wii. Si sì, eri atroce. Come che si dice? Atroce, oh. eri atroce. <ride> non sapevi fare un salto. E <ride> <da morire. ride> tu lo sapevi dire atroce perché? Atroce? Va bene, mi sono confuso. Non fa niente qua, andiamo. A... <ride> atroce. You're atrocious, ok? No. Oh. Vabbè, ma non importa se muoio io. È come, è, come, è come perdere un soldato dell'Unione Sovietica. Ce ne sono sempre altri. Invece di Luigi, no. E Luigi è stupido I se muore. Ma non soldati. No, sono miei. Tu hai poche vite e devi perire. Ah, io direi di fare una bella cosa. Visto che non abbiamo nulla per altro con cui usarli. <ride> Li usiamo adesso. <ride> è vero. Almeno possiamo scivolare sulle piattaforme più, più lontano. Se ci pensi. Guarda così. Tanto non lo perdere qua, però. Vedi? È utilissimo. Così è così non devo nemmeno correre. Perfetto. Oh mio dio, come ho fatto a schivarlo quello? Scusa, co cosa ti pensa nel correre? Nel senso che è più veloce. Yay. Yeah. Ok, qui c'è un colocato. Questa parte la sa fare su lui. Si sì. a quanto pare io di 10 anni. Ho messo mm -hmm. Behold Behold the power of Mario. E non Luigi, inoltre. Perfetto, easy. E adesso? Lì, lì c'è una stella che è piuttosto stile da usare. Potete skippare un bel po' di strada, anche se è facilissimo lo stesso. Prosh, non lo dite nessuno. Ah, e mi ricordo che questo era, era orribile come livello da fare perché non avevo più rubonilio in questo punto. E avevo preso proprio Luigi, perché non mi andava più di usare ruboniglio rubonilio. Ah, è vero, potresti usare rubonilio, qua sarebbe tre volte no. più facile. <ride> E c'è la hit. seconda moneta stella. Quella, ok, vai, vai, vai, go, è go. go. Hai ah, vero. Basta fare così il mao. No! L'mao. no. L'mao. L'mao. L'mao. L'mao. Il mao L'Mau! mao Mau! Perché continui a entranciare? Bene, siamo tornati al punto di prima appena dopo la cosa. Ovviamente Luigi è morto perché. Sì. Scarsi. cioè, check! E' censurata! <ride> Bene, adesso questa parte è un pochino complicata. Per il motivo seguente. Boh. Sai sì, ah, una via. cosa, quella cosa che hai appena detto la censuro anche dalla chat. Eh, così sì. non osi mai dirla. Che chat? No? Okay. La chat dal vivo. Perché dovrei scriverla nella chat dal vivo? Non sono scemo come te. Per darmi fastidio. Ok, questa è la parte più impossibile in single player. Devi prendere questa. Correre. Ma tu devi, tu devi superare il, il possibile per rendere... Puoi prendere questa e puoi sfidare qua. Tu devi superare l'impossibile. Un tentativo. Appena lui muore, giustamente io ce la faccio. Adesso ditemi una coincidenza. I don't think so. L'abbiamo appena detto che è difficilissimo il multiplayer. Comunque... <ride> um, Perché stavo pensando devi, sempre devi, a Devi vita. prendere le cose impossibili e, le, e impossibili e renderle possibili. Così creerai il possimpibile. No, se io semplicemente... La, se scoprirete il mio Semplicemente la io faccio l'impossibile. Io faccio l'impossibile, basta. Punto. Impossibile. Perfetto, e quindi abbiamo e finito il gioco. E quindi abbiamo, abbiamo una no, statua della finito. moneta stella lì. Abbiamo finito il gioco, perfetto, yeah. or is it? Oh no. <ride> esatto, prendiamo tutte le monete stella del mondo 9 fino al livello 8, possiamo aggiungere. Raggiungere l'ultimo livello del mondo 9 Si chiama. Sotto Sotto prendi, prendi un oggetto. No. <ride> Questo livello è praticamente impossibile. Ah, senza, sì. senza la ganda Staremo a vedere. Non è impossibile. Sei tu che continui a entrare ogni volta quindi. Non c'entra quello. Mm -hmm. Praticamente Questo, questo livello è pieno di puzzle di: gush. con i gusci di Koopa Che sono easy, se siete attenti. Non come il signor qua sottoscritto, di nome Marco. Se non avete capito chi è il sottoscritto, Sott no, il sottoscritto sei tu. No, se, se dici io sono il sottoscritto, io, io il sottoscritto non me lo rompere il guscio sempre, oddio. Cioè, se dici il sottoscritto vuol dire che sei tu. Cioè parli di se stesso Comunque si può passare da qua sopra Ma ci serve lo stesso il guscio Quindi Ma chi se ne frega Di là sopra Io parlo okay. di tutt'altro Ok Ok Boom Check No non lo dico Come dici a me E poi non lo puoi dire Beh lo censuro pure a me ovviamente Dai Come on Come on Qui c'è pure una strategia La strategia adesso è andare Sì, dove Come Da Purtroppo i blocchi sono bloccati quindi ci serve un guscio adesso. Quindi torniamo ah, indietro. Lì, eh, vedi, lì, lì è sbloccata la terza, ma. Guscio! Aspetta. Lì è sbloccata la terza, ma la seconda è, è la più difficile. Ah, intanto l'ho sbloccata io la terza. Vieni. Con il guscio. Eh. L'ho tirato usando il blocco switch. Il P switch. Quindi ora niente, troviamo una cosa. Aspetta. Ops, è vero, non si può tornare. Quindi adesso niente. Vai, aiutami. Boost. Facciamo l'attacco, fratelli. Ya! Yeah. Yo! Vacuum! No, no Marco, non, non serve. Fai, fai stare a me sotto. Fai stare a me sotto. Per questo serve la ghianda P. Senti, completiamo il livello e torniamo indietro. No. Sì allora. invece. Ehi hey, tu! Oie! Oh yeah. oh yeah. Says Luigi. Luigi, says. Sonic Seds <ride> Non ho mai visto un 100 lì <ride> Ho sempre pensato che il 200 fosse il massimo cioè Il lui... massimo <ride> 200 <ride> è il massimo ragazzi Si vede che lui non sa come usare il tasto Corsa Eh? Esatto tasto... Primi il, il, il tasto Corsa per Corsare Bene usiamo l'ultimo Non serie completato tutti i livelli Perché non, non ci ha dato il. La... Perché dobbiamo prendere tutte le monete stelle del mondo 9 allora, cos'era cos che bisognava fare? Questo No, no, no Allora, va bene yeah. Fatto. Era questa la cosa la Sì, parte. era questa la cosa Ora devi solo aspettare Perfetto E ora passi da sotto Non posso passare da lì Ok, devo andare eh, Qui è difficile, però yeah. ecco. No, è difficult. Via yeah. Fatti colpire da un goomba e fallo Veloce, veloce Che stanno per cadere, veloce Presto yes perfetto io ero niente un attimo l'abbiamo presa con il guccio perché stavo per entrare eh, boh Chiedilo a te io non ho bisogno di essere chiesto vabbè niente io ci vediamo là sopra prendo la terza moneta NOOOOOO la bandiera la prenderà solo Luigi NAAAAA no. ma aspetta la... siccome non ho completato il livello tecnicamente la mia gandang ah no <ride> Ma <ride> che iniziato e... sembrava programmato. No e non è lo è. Quindi adesso hai raccolto tutte le monete stella. Complimenti. Ah, nient'altro. Hai completato la modalità storia. Fantastico. È stata aggiunta una quinta stella al tuo file. Yay. Ora puoi entrare a piacere nella casa Todd. Yay. Vedi, ora Quindi adesso. In i Todd hanno il coso lo salviamo. salviamo. Quindi, non come, come l'altro. Sospendi. Cosa. Ora si può salvare no, indeterminatamente sì, quando so, volete. Sì, lo so. Salvataggio, uh, menu principale. Stavo dicendo, non come nel. nel ti ricordi? Nel primo cosa. Sì, sì. Cosa. <ride> che abbiamo dovuto rifare tutto il okay, mondo Ok, come vedete ora, tutto è in Tutte abbiamo... e cinque sì? le, le stelle che sono pure luccicanti perché non abbiamo mai usato la super guida. Se usate la super guida, okay. non luccicherà. Quindi vedete qui, 94 livelli, eh, arancione perché sono tutti i livelli completati. Nella prossima parte faremo le sfide. Fa la faremo queste tre cose, i filmati non li vedremo, i consigli manco. Chi se ne frega, i filmati abbiamo fatto una parte extra nell'altro nell video. Di ci vediamo alla prossima, cancella. Ciao. No. Alla prossima, ciao.